Presidente, è volontà di questa amministrazione valorizzare le risorse archeologiche diffuse su tutto il territorio di Roma Capitale. In particolare con questo atto parliamo del fontanile di Pio IX, costruito nel 1866 dall'omonimo Papa, affinché allora la borgata Sant'Oronofrio fosse approvvigionata di acqua perché questa comunità si era costituita allora intorno alla chiesa del San Francesco d'Assisi e, e grazie alla realizzazione dell'architetto Antonio Sarti, esperto in idraulica, fu realizzata questa importantissima opera di ingegneria innovativa per allora. Questo, questo fontanile si trova proprio sotto la Via Trionfale Fu scelta questa posizione allora per assicurare la giusta pressione idrica, e, e, però nel 1969 eh, questa distanza fu eh, ancora di più acuita: per cui eh, il fontanile si trovò, si trovò ancora più nascosto dalla, dal passaggio di questa via ad alta viabilità e, eh, e di questo. Eh, Purtroppo negli ultimi anni, dal 1969, si è un po' eh, persa la vista e, e, e molti cittadini insomma, non, hanno, non sono a conoscenza insomma, della sua esistenza. Per questo, in una serie di incontri eh, che abbiamo fatto sia in Commissione Cultura che in Commissione Turismo, è eh, emersa la volontà da parte del Municipio di eh, ripristinare riqualificare quest'area... E dare nuova visibilità eh, all'acquedotto in un percorso che eh, ne preveda il nuovo inserimento nel tessuto sociale attuale, anche ricordando che questo acquedotto fa parte insomma, della via Francigena ed è un punto turistico-culturale importantissimo insomma, per questa area territoriale. E, eh, quindi abbiamo. Reputata importante avviare una progettazione che potesse eh, adottare una strategia finalizzata eh, alla ristrutturazione, non solo alla ristrutturazione dell'acquedotto, alla ristrutturazione del sito acquisito eh, da Roma Capitale perché donato dallo stesso Papa al Municipio, ma bensì una progettazione coordinata partecipata con tutto il territorio e eh, con l'amministrazione territoriale affinché eh, proprio l'area potesse essere resa più accessibile e l'acquedotto più visibile in modo tale che eh, potesse essere riconosciuto anche tra i percorsi turistici con maggiore forza e visibilità. E quindi quello che chiediamo nella nuova variazione di bilancio è di stanziare dei fondi per eh, avviare questa progettazione eh, come da richiesta del, anche del territorio e del municipio. E per quanto possibile cioè valorizzare anche eh, l'acquedotto Traiano Paolo che insiste proprio su quest'area anche questo oh, di straordinario valore ingegneristico e, e valutare insomma, la possibilità di eh, mh, attuare un protocollo d'intesa con ACEA affinché eh, sia resa accessibile anche sull'acquedotto Traiano Paolo che insiste eh, su, su Roma, sull'area della città, eh, una, la possibilità di eh, effettuare sopralluoghi, di effettuare visite culturali turistiche eh, con la cittadinanza e con i turisti. Eh, Altro elemento importante è appunto che questi percorsi vengano valorizzati e pubblicizzati sul nostro sito di Roma Capitale affinché la cittadinanza possa sempre conoscerli più approfonditamente, possa conoscere la nostra storia. Grazie Presidente, grazie a tutti, Commissario. Grazie a lei, Consigliere. Sono interventi in dichiarazione di voto sulla proposta.